Io okay. eh, io sono entrato poco prima di te. Guarda. E poi la cazzimma a me parte subito appena passo di là, esatto. adesso silenzio. Non mi devo No, a me non, non è una partita niente di tutto. Eh, sono tornata io a piedi. Adesso è partito tutto. Eh. Hai visto che si è buttato l'ultimo che, che è entrato era Kelvin. E dietro c'era il bastardo con il quel giubbottino quello tutto si è tutto di metallo Ok Che è quello che ci ha preso a calci sia con la cazzin prima della de... L'ultima e il secondo siamo arrivati Cos'è sta roba? Figli sta parte io Allora racconta che è un dov'è? Sì ma dove... Sta succedendo qualcosa, però... Il quello dell'ascensore non era, Kelly? Sì, sono due! Quello che hai di, quello che è, è sull'ascensore con te che è portatile non è che è No, ma l'altro sì, però vedi che ah, sì, c'è sì, un'altra sì, persona grazie, sì. hai visto quella che, quello che diventa quella creatura dei formi, invece il bastardo con il giubbottino di sì. metallo Ok oh, Io ho fatto anche il secondo finale a posto Eh sì che vengo. Vabbè, ci manca Buona. via dal cazzo via dal cazzo tantissimo ma proprio via Yam men gen fought demons prima era fight demons l'accemento questo è fought demons si anche se ho scelto andare ma vada via al culo guarda kelvin che sale sull'elicottero e pa fa... pa culo no vedi in, que... in te in Ste non c'è il cabin. nel mio sì c'è kelvin Neanche nella nella roba, nella roba schermata all'inizio c'era Kevin che andava le, la l'assessore È morto Eh, eh boh io forse non lo so, no. eh, io ce l'ho E anch'io ce l'ho, ma perché non è il nostro... Mm. Non è il nostro salvataggio, è il suo salvataggio, lui non ha Kevin Io aspetto tutte le... Eh, io... In credits voglio vedere se c'è qualcos'altro dopo Anche perché non può fare niente <ride> Anche volendo Di per forza Allora Se non sbaglio loro gli hanno chiamati i piccoli diavoli ecco perché non bruciano Ma non vorrei dire menchiate Si salva solo uno Comunque so ciò che dovrebbe cambiare tutto con l'aggiornamento. Ora dovreste avere anche un oggetto unico. Ah, okay. Eh, ma tanto ora noi abbiamo... Cioè, siamo usciti. Sì, ma io credo che con Kelvin e con uh, anche l'altra ci sia un altro finale. Sì, è probabile. No, con Kelvin è questo. Magari con l'altra, magari. Cioè, comunque sì. c'è da rifarlo un'altra volta. Sì. Però senza fare case, senza un cazzo, tanto non servono a niente le case. The forza alla fine. No, hai eh visto. Sì. Basta portarsi la, la scagnola e via. Il famoso fumo, ora dovrebbe esserci. Ah, ah abbiamo il cubo in pratica. Eh ma se tanto noi il gioco tra virgolette l'abbiamo finito Eh ma con l'aggiornamento So che comunque con l'aggiornamento dovremo cambiare tutto Ho scritto Eh sì ok oh, no, no. Cambiare tutto cosa? Oh, no. Sull'altro dei forest Quegli aggiornamenti vanno cambiati i finali eh Io mi aspettavo una boss fight contro un mostro incredibile. Anch'io. Eh come sinceramente. Che... Sì. Sì come eh, è... questo... no, mi ha vulato nel menu principale. Eh, vedi. Eh, eh. oh, Adesso ancora.. Fai un titolo di cosa. Sì, eh, ma io non ho capito quella tipo città. Pianeta! Allora, credo fosse un portale in realtà, infatti se tu vedi credo che con il fatto che lui comincia a vibrare alla fine è la reazione che c'è l'armatura a quella, quel paesaggio che si vede in quel paesaggio extraterrestre, visto che c'erano due lune Magari c'è un ipotetico, non lo so, magari con l'aggiornamento si andrà in quella città, non lo so